Care amiche e amici di YouTube, ho intenzione di compartire con tutti voi il mio grande interesse per la letteratura, come potrete vedere e capire da questi mobili. E in modo particolare ho il privilegio di iniziare con un'opera, o per meglio dire un capolavoro della letteratura contemporanea, che sarà niente di meno che... Signore e signori, ecco a voi il libro di Nino Frassica, il libro di Sani Gesualdi, edito Longanesi e Compagni. Accattatevi il libro di sani gesualdi di nino frassica è un'opera che fu editata dalla longanesi e compagni che mi costò quando uscì eh, 15 lire e che credo eh, quasi sicuramente che il libro di sani gesualdi poi era anche uscito un dizionario eh, dell'anonimo personaggio che no, già non si incontra più e, è tutto esilarante ossia per chi vede in youtube eh, nino frassica facendo sani gesualdi eh, capirà che questo libro eh, sarebbe imperdibile e, non so ci sono delle aneddote eh, che sono irripetibili perché eh, se io le leggessi adesso probabilmente farei solamente la figura dell'emerito cretino eh, leggerlo o guardare frassica eh, è tutta un'altra cosa eh, perché uno si ricorda il personaggio di indietro tutta l'altra domenica eh, per cui eh, è un qualche cosa di indescrivibile beh eh, il mio vuole essere un testimonial eh, di quello che eh, di quello che si può trovare fra le perle della letteratura umoristica eh, per chi fosse interessato di cercare nei libri eh, già eh, vecchi o antichi eh, il libro di frassica di sani gesualdi eh, è un imperativo quindi un'altra volta che ci avrò tempo vi leggerò delle aneddote eh, non vorrei infringere i, infrangere i diritti d'autore del libro che uscì nell'anno 85 c'è pure illustrazioni è veramente un portento sani gesualdi nabbe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 Sani era il primo gemito e lo chiamarono Gesualdi e, per non confondersi, i rimanenti 105 fratelli li chiamarono Coso oppure Cosa, a seconda del sesso. Il fratello più piccolo di nome Coso, 106 figlio, ultimo nato, ancora vive. Gli ultimi saranno i primi nella vigna. Eh, Riena di questo passo. Beh, vi ho lanciato come direbbe lui un nano. Accattatevello! Ciao!